Usare la cappa come ripostiglio è qualcosa di allucinante. E per ripostiglio intendo il fatto di lasciare all'interno flaconi che spesso non vengono utilizzati, bottiglie, strumenti e che più ne, ha, più ne metta insomma, da questo punto di vista a seconda poi del laboratorio. La cappa dovrebbe essere quanto più sgombra possibile. Devi considerare che le prove dovrebbero essere eseguite su K vuota no? da questo punto di vista quindi dall'assistenza tecnica da che interviene noi cerchiamo di farlo in una condizione quanto più reale e operativa possibile quindi non è il vero e proprio in operation ma non è neanche in AT rest vero e proprio quindi l'assenza di personale quindi diciamo una via di mezzo per avere un dato un po' più certo lì dove ovviamente con il cliente si concorda questo questo perché? perché fisicamente se tu lasci tutto il materiale all'interno e dentro la tua K non c'è più spazio l'aria praticamente non avrà possibilità di eh, riuscire a essere aspirata nel modo corretto, questo soprattutto se le cappe sono vecchie, poco performanti e con problematiche di sorta, le velocità ma frontali sono bassissime, cioè più tu vai a caricare la cappa di sostanze e materiali che devono essere portati via e sicuramente più facile è che ti metti in difficoltà e ti metti a rischio di contaminazione. Quindi il consiglio assolutamente è tenere il piano pulito sempre in modo tale che questo agevola anche la fase di pulizia successiva finale quando tu finisci di lavorare infatti le cappe più sporche che noi troviamo sono quelle che spesso e volentieri sono anche piene di materiale e questo perché non viene mai rimosso non viene mai rimosso nulla dall'interno e quindi con tutti i rischi del caso e quindi lo sporco che si va a accumulare nel tempo è difficile da togliere perché ci sono strumenti ci sono macchie dovute a appunto schizzi che ci sono stati durante le lavorazioni ma nessuno appunto l'ha sgombrato quindi figuriamoci se la eh, dopo di che pulita quindi il consiglio è quello di sgombrare sempre la cappa lavorare se proprio non ne puoi fare a meno quantomeno con il corridoio centrale della tua cappa libero perché la cappa aspirante cappa chimica da questo punto di vista ha un'aspirazione su tutto il fronte della cappa e se tu fisicamente non metti eh, oggetti eh, che vanno a interferire con questa aspirazione sicuramente agevoli il flusso e agevoli il contenimento di quelli che possono essere eventuali vapori se vai a posizionare da, a differenza vai a posizionare dei flagoni in fondo alla tua cappa proprio la parte dove c'è poi il back baffle, che è la paratia che sta dietro la K. A chimica e che eh, ovviamente permette all'aria di essere incanalata per poi essere aspirata all'esterno, tu vai a occludere le griglie, vai a occludere il, quello che è il passaggio dell'aria, potresti avere turbolenze, inversioni di flusso, problematiche varie o abbassamenti di quelle che sono le velocità in determinati punti, soprattutto al punto che più ti interessa che di solito è quello centrale. Quindi il K sgombra eh, sicuramente ti, dà, ti mette più in tranquillità.